Ciao a tutti oggi prepareremo la vellutata di cavolfiore il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa gli ingredienti sono cavolfiore patate tagliate a cubetti acqua scalogno burro dado bimbi vegetale prezzemolo sale pepe e noce moscata Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno E lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Rieniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le patate il cavolfiore Facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il dado, il sale, il pepe la noce moscata e l'acqua e facciamo cuocere per 30 minuti 100 gradi velocità 1 Adesso frullare per un minuto da velocità 6 a velocità 10. La vellutata è pronta, andiamo a impiattare spolverizzando con del prezzemolo tritato e rorando con un filo d'olio. Vellutata di cavolfiore. Grazie e alla prossima ricetta!